Istruzioni per spillare Metodo numero 1. Il metodo più semplice e primitivo per fregare qualcuno è l'affronto diretto. Minaccialo semplicemente, magari con un'arma e digli di tirare fuori il suo denaro o i suoi oggetti di valore. Questo metodo è molto apprezzato e funziona più o meno bene, ma ha anche alcuni svantaggi. Per esempio è molto rischioso per lo spillatore di affrontare qualcuno direttamente. Certo che ci si può sempre scegliere la vittima più piccola o più debole, ma non si sa mai se è armata o meno. A parte questo, rimane il rischio che la vittima ti riconosca o che un testimone ti denunci alla polizia. Poi seguono le tue tracce e vieni catturato. In seguito ricevi la punizione che ti meriti e poi è finita. Un singolo colpo con un risultato incerto. Forse non raggiungi proprio niente così. Metodo numero 2. Un metodo migliore è quello di rompere nelle case quando non c'è nessuno e portarli via gli oggetti di valore, anche se persiste un certo rischio di essere preso o di incontrare una violenta resistenza, ma il rischio è già molto più ridotto. Per di più, in una casa media ci sono probabilmente molti più oggetti di valore di quanti una persona mediocre porta con sé. Nonostante ciò c'è sempre ancora un rischio, forse lasci delle tracce che in seguito diventeranno fatali, per esempio impronte digitali o di scarpe. Metodo numero 3. uno ospilatore avanzato evita assolutamente il rischio degli affronti violenti, preferisce imbrogliare ed ingannare le sue vittime piuttosto che affrontarle o minacciarle con violenza. Potresti per esempio telefonare a qualche vecchietta e portarla a darti dati della sua carta di credito, oppure apri un commercio di invii per il quale richiedi il pagamento anticipato per poi sparire quei soldi. Il rischio di essere attaccato fisicamente è decisamente inferiore ai primi due metodi. Nonostante questo, può essere che vieni beccato in qualche modo. Ogni volta è un mordi e fuggi. Ti becchi quello che ti trovi tra le mani e di volta in volta c'è di nuovo il rischio di essere fermato. Metodo numero 4. Il prossimo livello di spillamento è l'inganno continuo. Si tratta quindi di un metodo con cui non derubi una sola volta le persone, ma sempre di nuovo. Non farai per esempio grossi acquisti col numero della carta di credito della vecchietta, ma tanti piccoli furti che si ripetono costantemente. Una vecchietta a cui fatturi ogni mese 9,95 dollari che le appaiono come aiuto per bambini orfani, penserà che la cosa sia normale. Se la cosa è successo con 100 vecchiette, allora hai una fonte d'entrata sicura e costante. In più non devi sempre di nuovo fare dei crimini, ma ovviamente persiste il rischio di essere beccato e punito. Metodo numero 5 Un metodo molto migliore degli altri finora presentati è quello della falsificazione di denaro. Nonostante vi siano grossi requisiti tecnici e logistici, la falsificazione porta dei vantaggi enormi. Prima di tutto non vi sono delle vittime dirette. Le vittime non si renderanno nemmeno conto di essere state derubate. Falsificando del denaro di per sé derubi ognuno che sta usando quella valuta, ma non importa. Non solo non noteranno una differenza, ma la maggior parte delle persone non capisce neanche perché la falsificazione del denaro sia una cosa negativa o come possa danneggiare qualcuno. Il rischio che le tue vittime si vendichino per il danno arrecato gli è pressoché nullo. Addirittura il rischio che si rendano conto di essere stati derubati è pressoché nullo. Anche se sapessero che stampi i tuoi propri soldi, il rischio non aumenterebbe di tanto. Infatti la maggior parte delle persone non ha idea di che cosa siano i soldi e di come funzionano le valute. Una volta che ti sarai costruito tutto ciò, avrai una fonte di denaro continua ed un rischio di danni fisici molto ridotto. Naturalmente, se le autorità lo scoprono, poi sono guai. Ma a parte questo, è già un piccolo Picasso nei metodi per spillare. Un'illimitata fonte di denaro, tutta per te e senza dover lavorare. Le vittime non sapranno mai chi le ha derubate, anzi, meglio ancora, non sapranno neanche di essere state spillate. Meglio di così non si può. Metodo numero 6. Il prossimo livello di spillamento è fatto solo per veri e propri sociopatici ed esigenti che non solo vogliono rubare spietatamente, ma che vogliono esercitare il loro potere sulle persone. Anche questo metodo consiste nella falsificazione del denaro. Questa volta però non solo ti stampi soldi per comprare delle cose, ma te li stampi e li presti ad altri. A primo colpo d'occhio ti parrà una contraddizione. Perché dovresti fare una cosa del genere se comunque puoi stampare tutto il denaro che vuoi? Presumiamo che stampi centinaia di milioni di dollari e che li presti a centinaia di persone. Ogni singola persona si sentirà in debito nei tuoi confronti perché le hai fatto un favore. A partire da questo momento, queste persone si faranno in quattro ogni mese per darti un mucchio di soldi. L'ironia in tutto ciò sta nel fatto che loro stessi si sentiranno dei ladri se non parteciperanno al tuo crimine. L'idea che il debito effettivamente esista sarà solo nella loro fantasia. Ma non finisce qui. Dovrai prestare tanto del tuo denaro sporco da essere sicuro che molti dei tuoi debitori non siano in grado di ritornartelo. Perché? È semplice. Se le persone vanno in fallimento a motivo del debito, puoi confiscarli la loro casa, l'auto e le altre loro proprietà, tutto senza problemi e ufficialmente attraverso aste obbligate. Si sentiranno male, come se fossero loro le persone cattive, perché non riescono più a pagare le loro rate. Allora puoi ufficialmente rubargli tutto ciò che hanno. In più, siccome si vergogneranno, verranno a scusarsi di non poterti dare di più. Meglio di così proprio non si può. Più ruberai, più potrai espanderlo. Proprio non ci sono limiti. Se tutto va bene, puoi portare quasi ognuno su questa terra a sentirsi in debito nei tuoi confronti. Quando tutti saranno falliti, ti apparterà letteralmente il mondo intero. La maggior parte dei tuoi miliardi di vittime non avranno alcuna idea di che cosa sia successo. Ti serviranno come schiavi disagiati, con i quali puoi fare ciò che vuoi. Sei un sadico pazzo e sporco sociopatico. Metodo numero 7 il metodo numero 6 è già così sofisticato che esiste ancora solo un modo per perfezionarlo. L'unico rischio rimane nel fatto che le autorità potrebbero scoprire il tuo piano e fermarti prima che tu riesca a fuggire col bottino in un paese che non abbia degli accordi di estradizione col tuo. Per superare questo rischio devi solo ancora entrare nel metodo numero 7, nel quale corrompi i politici per farli fare delle leggi che legalizzino i tuoi crimini. Quando il tuo grosso e permanente inganno sarà legalizzato, il governo metterà addirittura a tua disposizione i suoi mercenari per proteggerti dalle tue vittime, giusto per il caso in cui si accorgessero di ciò che li fai. Fatto questo, sarai il più grande spillatore del mondo. Ma, purtroppo, non ce la farai. Non diventerai mai il super spillatore a cui appartiene tutto. Perché no? Perché c'è già qualcuno che ci è riuscito. Si chiama Federal Reserve ed è negli Stati Uniti. È in possesso del congresso che ha legalizzato il suo inganno nel 1913. Da allora, tramite il loro sistema coperto con un buffo nome dalla politica per la falsificazione del denaro, hanno rubato una somma di soldi che non ti puoi immaginare. Questo crimine è così perfetto che la Federal Reserve lo può fare davanti agli occhi di tutti e addirittura rendendo i conti dei particolari del loro metodo. Quando la Federal Reserve scrive un assegno, crea soldi. Banca Federal Reserve di Boston. È così che la maggior parte delle vittime non ha idea di che cosa sia successo. La maggioranza non si è nemmeno accorta che è successo qualcosa di negativo. Ma se l'informazione si diffonde, per esempio con questo video, così che le vittime di questo enorme inganno comincino a rendersi conto di ciò che viene loro fatto, allora si potrà vedere cosa succede. Quest'opera si riferisce agli USA e al dollaro, ma proprio questa maschinazione è in atto da tempo a livello mondiale, anche da noi. La maggior parte di persone proprio non si accorge di quanto è coinvolta in questo inganno, anche se lo vede ogni giorno davanti al proprio naso. Se le persone comprendessero il sistema monetario, ci sarebbe una rivoluzione prima di domattina. Henry Ford